Devo fare un boomerang, aspetta eh Va bene Aspetta Oddio no, guarda che bel tramonto amore Ci facciamo una foto? Sì, no, aspetta che... No, possiamo fare direttamente una diretta? Eh ma hai rotto il ca. Eh, Instagram, che luogo meraviglioso Fai una foto da fighetto Aggiungi qualche filtro quella. Frase poetica che non c'entra un canto con la foto E hashtag totalmente fuori contesto Pubblichi tutto e aspetti che le vagine munite ti cadano dal cielo O almeno è questo quello che speriamo noi maschietti Ma la realtà purtroppo è ben diversa Signori, Instagram, effetti collaterali Che poi quanto è facile mettere like a una foto su Instagram. Doppio tap e metti like. È, è, è, è geniale, è bellissimo, è semplice. No! Ma che mi rappresenta sta cosa di tap a due volte? Boh, di se è normale che mentre sto stalker a una torna una foto del 2009 e per un doppio tappo sullo schermo devo cambiare residenza, carta d'identità e codice fiscale. Non c'ha senso! Ma perché sta cosa? Ma, ma è legale! Azuki, ma che figura ci faccio io, scusa? Ma poi come ti è venuto in mente, dico io? Tranquillo che prima o poi faccio un video pure su Facebook. Cattolo! Aspettate lo zio, che poi questa diffusione delle storie manco fosse la scoperta del Viagra! Mo per carità, le faccio pure io le storie su Instagram, eh? però mica in ogni secondo della mia vita. Allora, ragazzi, adesso ragazzi... cosa stai facendo? Una storia. Ma mentre quelli è pericoloso! Eh, beh, non è mai morto nessuno! Visto? Stani e salvi! Eh? Proprio! Potrei andare avanti per ore spalando m***a su quelli che pubblicano le foto del sushi. Ma come ve le permettete? C'è gente che fatica per staviata qua. Siete dei criminali. Ho finito. Per ora. Ciao. So. Aspetta. Ma cos'è stupido? Stoccando ora. Un po' più abituato. Dimmi vai. Vai. Basta <ride> oh, sì, dai. Vai.